In Italia manca un partito politico di centro dall'inizio della seconda repubblica. Lo spazio lasciato dalla democrazia cristiana non è mai riuscito ad essere occupato da un partito politico in modo stabile. In questi ultimi vent'anni tanti politici hanno cercato di conquistare questo spazio da Berlusconi a Renzi quando in realtà quel che è successo e che i politici si sono polarizzati verso sinistra e verso destra. Ci sono stati tanti casi in cui i politici hanno cercato di riacquistare questo spazio. Per esempio, nel casino che è successo quest'estate nella politica italiana, Matteo Renzi ha creato un nuovo partito, Italia Viva separandosi dal suo precedente partito, il Partito Democratico. Qua un articolo di Linkeista, Matteo Renzi, che si prepara a lanciare il Partito Centrista. Una mossa strategica che mira a riportarlo al centro dei giochi politici. Movimento 5 Stelle è un altro partito che si dichiara da sempre né di destra né di sinistra, proprio allo scopo di prendere voti da tutte le parti, soprattutto al centro perché è essenzialmente difficile prendere voti sia da destra che da sinistra. E poi, naturalmente, Berlusconi cerca sempre di smarcarsi dalla sua coalizione di centrodestra, formata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Quest'ultimo caso, per esempio, è successo pochi giorni fa, dell'apertura al MES e della non sfiducia al ministro dell'economia Gualtieri. Bene, io voglio visualizzare questa cosa. Che cosa voglio visualizzare? L'assenza di un partito politico di centro nei grandi partiti italiani attuali. Come posso visualizzare questa cosa? Beh, prima di tutto, devo avere bene in mente l'idea dello spettro politico. In questo caso, la mia idea è quella di utilizzare... Le di utilizzare uno spettro politico abbastanza comune, formato da due assi. Sinistra, destra, politiche liberiste e politiche autoritarie. Un modo migliore per visualizzare questa informazione è quello di utilizzare un grafico a dispersione, che è quello che faremo oggi. Per poter fare questo, utilizzerò il software Jupiter Lab che è compreso in Anaconda Navigator eh, questo è un notebook e si programma in Python bene, come prima cosa devo importare la libreria Pandas questa libreria ci permetterà di utilizzare i data frame che sono una, una classe di dati che, che permettono di salvare i dati come se lavorassimo in Excel, quindi salvarli in tabelle il che sarà molto comodo in generale in import pandas definiamo le colonne definisco le colonne col uguale allora, i nomi delle colonne sono il nome del partito quindi partito lo score, cioè quindi i valori che hanno nei, nei vari assi, sinistra-destra, quindi sin test con molta fantasia, e con molta fantasia lib-out. Ok? Cioè i due assi. Bene, andiamo a riempire questa tabella di Excel, essenzialmente. Partiamo con la prima colonna. Partito, mettiamo, mettiamo semplicemente P, che sarà anche questo un vettore, un array e riempio questo array con tutti i nomi dei partiti che voglio inserire quindi parto per, per i partiti maggiori Lega Partito Democratico Movimento 5 Stelle Fratelli d'Italia Forza Italia Italia viva e mettiamo anche l'altro partito di sinistra, lo chiamo, continuo a chiamare Liberi Uguali, perché è il nome che ha in Parlamento. Ora dobbiamo definire gli score, cioè che valore hanno su questi assi questi partiti. Bene, per semplicità facciamo una cosa. Diciamo che 0 è uguale a sinistra e 1 è uguale destra quindi normalizzo i miei dati per poterli visualizzare più facilmente quindi un partito di centro deve avere 0,5 la stessa cosa con l'altro asse faccio 0 liberismo e 1 autoritarismo autoritarismo o in generale statalismo cerchiamo di mettere, di unire questi assi che sono correlati tra il liberismo economico e il liberismo sociale bene, cosa devo fare ora? vado a definire i vari dati quindi chiamo sinistra-destra per la lega eh, è abbastanza a destra 0,8 eh? PD è a sinistra facciamo 0,3 Movimento 5 Stelle dice di essere abbastanza a centro, secondo me è un po' più spostato a sinistra, 0,4. Fratelli d'Italia è più a destra della Lega, 0,9. Forza Italia è un centrodestra, 0,6. E poi dipende, c'è cioè Rotondi a centro, c'è Gasparri che forse ha i livelli di Fratelli d'Italia. Poi Italia Viva, pieno centro. Liberi uguali, diciamo, è, è il fratelli d'Italia della sinistra, ecco, 0-1. Bene, e ora liberismo, autoritarismo. Diciamo, La Lega è abbastanza liberista, penso che vuole meno controllo per lo Stato, ma più per i privati. Diciamo 0,2 il PD sta in mezzo, Movimento 5 Stelle assolutamente il contrario. Fratelli d'Italia si avvicina, in realtà più a 5 Stelle. Forza Italia, meno liberista di quel che dice. Secondo me, Italia viva assolutamente. Liberi uguali di no. Adesso dobbiamo definire il data frame Per comodità, dato che quando bisogna chiamare il data frame devo sempre scrivere la libreria pandas. Punto. Scriverò qua import pandas aspd Così posso semplicemente scrivere cd.dataframe frame data frame l'ho chiamato df perché ho molta fantasia documentazione bene la documentazione ci dice che, si, che possiamo inserire le colonne in questo modo quindi columns uguale col E ora posso inserire le varie colonne, quindi df partito è uguale a p df sin des è uguale a sd DF lib out, sarà uguale all'array la. Bene, se faccio Print data frame, visualizziamo tutto questo. Ecco qua. Ecco la nostra tabella, o meglio, data frame con le varie colonne, partito, e due assi che vogliamo visualizzare. Bene, bene. Ora dobbiamo realizzare il nostro grafico a di dispersione. Quindi... DataFrame.plot è il modo in cui riesco a farlo Essenzialmente, essenzialmente DataFrame.plot funziona utilizzando un'altra libreria che si chiama Matplotlib che vi farò vedere un'altra volta DataFrame.plot Cosa voglio visualizzare? Sinistra, destra Out. Che, tipologia di, che tipologia kind uguale di s tipologia? quel uguale scatter, è questo grafico non si capisce niente <ride> dobbiamo aggiungere dei, del testo per, per identificare quale punto corrisponde quale partito quindi quello che possiamo fare cos'è? dobbiamo utilizzare questa cosa matplotlib.access che ci permetterà di eh, utilizzare, eh, utilizzare questo grafico con, con un asse che andiamo a definire quindi faccio ax uguale dfplot e poi con un ciclo for vado a inserire nel grafico a 1 a 1 ogni testo quindi faccio un ciclo for con, con i che va in range essenzialmente se io faccio con il ciclo for se io faccio for i in range 3 e printo i quel che ottengo è 0 1 2 quindi parte da 0 e si ferma al numero prima Ok. questo perché comincia da 0 quello che devo definire è il numero di righe del mio dataframe come posso farlo? con il comando dataframe.shape che va a creare una tupla. quindi 7 righe e 3 colonne quindi se faccio dataframe.shape elemento 0 ottengo 7 che è il numero che ci interessa quindi fuori in range data frame.shape 0 però anziché semplicemente visualizzare in che, in che ciclo ti trovi andiamo a definire l'etichetta quindi andando a vedere nella documentazione, quello che dobbiamo aggiungere è un testo. Ecco qua, ecco qua. annotate ci permette, dato un punto, inserire il testo in quel punto. E le coordinate x, y le conosciamo. Sono queste qua. E il testo è naturalmente il nome del partito. Quindi ci basta fare così, annotate... DataFrame.partito, posizione iesima, la x è sinistra-destra, quindi sdi, e la y è la, quindi liberismo-autoritarismo ecco qua bene questo, questo qua è il nostro grafico finale come possiamo vedere c'è spazio al centro e perché i partiti non lo occupano questa è, è un'interessante domanda che cui meriterebbe approfondimento Bene, direi per oggi è tutto. Eh, se il video è piaciuto, mettete un like e condividete. Ciao ciao a tutti!